3, 2, 1, giù! Giù! Bentornati su Officina del Pilota. Ragazzi, oggi andiamo a paragonare due auto dal DNA totalmente diverso tra loro: Jaguar High Pace e Audi RS3. 400 cavalli elettrico contro oltre 500 cavalli motore a scoppio. Buona visione! Che dici, Emilio? Sono curioso di provare questa, questa, questa Jaguar, vediamo se riesce. Accendo? Accendo? Accendi, sentiamo il sound. Ok. Accesa. Incredibile. Guarda, assomiglia moltissimo al sound della, del, del vuoto dell'Audi RSS. Uguale. Stesso, Siamo in profondo con la bella. sì, gradevole. Però, credo. però. No, e devo dire che sovrasta il rumore del motore, che eh. nonostante sia bello corposo, quando accendi deve, deve avere qualche eh, algoritmo per no, eliminazione del rumore. È sonorizzata proprio bene. Ah, il è corpo. sonorizzata. Beh. Sì, bello. Ok, <coughs> andiamo? Andiamo! Io eh sono per l'auto elettrica, lo sai, perché l'auto deve essere ecologica. Sì, anche! perché la domenica il sabato la domenica andiamo in pista con il vuoto a scoppio eh, però quello è un utilizzo responsabile perché tu utilizzi il motore a scoppio solo per andare in pista che lì con l'auto elettrica non ti diverti mica 2000 kg 2000 ah. per ha avuto il colpo di frusta <ride> ma drifta? no Però butta giù una piccola una piccola sbandatina si sente, ma proprio... Guarda che bella di generazione. Guarda come ricarica! Si sì, si, sì, ricarica bomba! Non ho usato il freno? Se capisci com'è non tocchi più il pedale del freno. Ma che violenza! <ride> cioè, che virulenza proprio! Devo dire che si guida bene, cioè proprio. Eh, quella è la cosa bella. Si dà, poi siamo sul bagnato, ragazzi. Ah, no. frenata rigenerativa molto interessante. Hai due settaggi, uh -huh. basso e alto. Ok. Ovviamente questa è quella alta e ricarica molto di più, uh -huh. però c'è anche questo tanto, trasferimento sì. di carico. Mentre sì, la, sì, sì, la, sì. la bassa è proprio come le macchine normali. 180, sì, fuori. una progressione notevole cioè Insomma, da, un, da, una, da una familiare alla fine Perché questa è una, è una familiare a, Insomma, delle prestazioni Questa se c'è una suocera rumpiscatole Basta che dai gas, si azzittisce subito, <ride> capito? No, fregata rigenerativa bella Perché la guidi con un piede ma no, sai, a me piace comunque. Eh no, ti voglio far sentire sulle V personali che okay. c'è proprio differenza e v, questa uh -huh. è la bassa. Ecco la prova, okay, la qui quasi la non c'è più adesso. Prova no, questa, rilascia il gas ora. Ah, così molto più gradevole. Sì, questo simula un freno a motore. Esatto. La, innanzitutto sei. la risposta del pedale è eccezionale perché ovviamente c'è totale assenza di lag, anche la corsa del pedale è cioè, immediata. Senti. No, però hai un grande controllo, no? Perché ad ogni posizione del pedale corrisponde esattamente un certo livello di accelerazione Beh, magari dovrò abituarmi Però la frenata rigenerativa con impostazione su alto mm. Meglio basso, è più S dolce Secondo me sì perché tanto Però ha... Amy, ascolta, il primo giorno mm -hmm. ho cercato questa opzione Volevo disattivarla perché non ne potevo più Ok? okay? okay. Anche mia moglie aveva la nausea il terzo giorno, cioè oggi, che ho imparato a lasciare il gas un po' più dolcemente mm -hmm. non mi ha più dato fastidio e in questo modo, con la frenata rigenerativa alta, risparmi molta batteria Sì, beh, effettivamente, eh, tira Sì, tira, tira Cioè, tanto pronta puoi scegliere la, la uh -huh. telecamera Fly Flyview poi puoi mettere direttamente davanti, ma guarda che qualità che hai e uh, la possibilità di scegliere le inquadrature della camera se vogliamo vedere i laterali, se vogliamo vedere il frontale, il posteriore quindi ci sono un, molte personalizzazioni il problema è che quando stiamo in manovra non ci mettiamo a cambiare tutte queste cose l'auto lo fa da solo e questa è una cosa molto intelligente il touch screen è, presso, sì, sì, è, è so. perfetto bello, bello facciamo una ricerca a ah, sì. Dornic, belgio? sì, sì, è 1182 km è un po' lontanuccio, però senti sta cosa, sei in città, lo no, sei stressato, fuori piove, ma tu lo senti che relax che si si sente, si avverte qua dentro? No, è, uè, silenziosità eccezionale da questo punto, anche il rumore di rotolamento degli pneumatici è molto attenuato. Se fate accelerazioni foto, ecco è sempre pronta. Allora, se ti fermi qui, possiamo provare una 0-100. Adesso, adesso, una cosa 5-16, non male. Tu bagnato? Non male. Vabbè, slittamento non ce n'è stato. Però, 5-16, non male. Adesso. Adesso. Sta slittando. Tieni giù, tieni giù. 60, 160 in 10 secondi e 8 non male preso a bordo dell'auto 714, 21, 230 kg a bordo più dietro ce ne sono altri 30 250 ah, guarda, kg a bordo ehm... Va, cioè, Va. Ha, ha delle prestazioni che per un'auto di questo peso e di questa categoria no? cioè, non le trovi su un'auto a benzina bene ragazzi, tutto chiaro fino a qui ora voglio proprio vedere come si comporta la Jaguar I-Pace in una gara di accelerazione prima contro un Audi RS3 con 520 cavalli e poi con una mini F55 5 porte Cooper S elaborata con 330 cavalli Siete pronti? Tu stare alla mia destra, io faccio 3, 2, 1 e giù 3, 2, 1, giù <ride> come va ragazzi l'RS3 fucile l'RS3 che spettacolo che spettacolo Round allora 3 2 1 giù oh. giù oh. motore a scoppio è un altro pianeta facciamone un'altra ma vuoi far rompere 3 2 1 <ride> <ride> che meraviglia ragazzi che sound l'RS3 il control va molto più forte la RS3, questo insomma ce lo aspettavamo. Però la particolarità dell'elettrico è che quando si parte da fermo, senza launch, invece eh, l'elettrico ha coppia istantanea ed immediata, quindi tiene botta anche contro la RS3 almeno fino a 60 km/h, quindi insomma Ragazzi, questa Jaguar tanta roba, si fa rispettare. Come avete visto il launch control della RS3 è davvero efficace, si tratta tuttavia di una vettura preparata con oltre 500 cavalli. Nella prova senza launch control invece, quindi partendo semplicemente da fermi e mettendo giù il pedale, come abbiamo visto la Jaguar ha tenuto testa assolutamente con onore diciamo ad uno dei migliori motori benzina del suo segmento almeno fino a 60-70 km h dopo quella velocità inizia a rallentare un pochino la maggior potenza eh, di questo 2005 si fa valere però la Jaguar è una vettura che nell'uso quotidiano eh, per l'uso cittadino va veramente forte quindi abbiamo un'auto che riesce a tenere testa e a dare delle prestazioni di rilievo anche a confronto di una vettura che comunque ha un costo di mantenimento importante e peraltro qui si viaggia nel pieno comfort eh, sia acustico sia dinamico, diciamo, perché comunque la vettura è molto comoda. Eh, per cui una vettura familiare che ha queste prestazioni, insomma ragazzi, devo dire, giù il cappello. Nel test con la Mini F56 invece, nonostante la vettura avesse circa 330 cavalli, l'efficienza e la prontezza del motore elettrico ha avuto la meglio. sono contento perché il motore a scocchia un'altra cosa <ride> comunque mini f56 con 330 cavalli prende paga di brutto con la rs3 con 520 cavalli c'è poco da fare ma proprio veramente poco da fare ed infatti nella prova con la f56 comunque una vettura preparata con circa 330 cavalli ma dall'indole molto più pagata della rs3 eh, L'efficienza del motore elettrico di questa vettura riesce ad avere la meglio, soprattutto nello spunto da fermo, ma anche nelle fasi diciamo di allungo a velocità un po' più elevate. Ragazzi, per chi di voi fosse interessato a vedere il video integrale dell'Audi RS3, può cliccare questa scheda qui in alto a destra. Metti like se ti è piaciuto, condividilo, fammi sapere cosa ne pensi di questo paragone tra queste due auto, commentando qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale. Ciao!